Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi spiego come trovare la pietra da forgiatura del drago antico di livello 10 Il posto dove andare è qui Qui ne troveremo più o meno 3 pietre E se guardate il video fino alla fine vi do un piccolo extra Quindi come trovare anche la pietra da forgiatura funerea di livello 10 Allora, per arrivare in questo posto è molto semplice Io ci ho fatto un video su come arrivarci Allora basta dirigervi qui in questo posto Uh, farvi un bel viaggetto là sotto, eh, là. poi un altro posto qua sulla neve dove sta il castello. Sconfiggere quel comandante. E avete fatto. Avete preso due pezzi del medaglione e poi li portate al montacarichi Una volta arrivati qui, in questo punto, dovete sconfiggere due cavalieri della notte, quindi cavaliere oscuro Batman. Eccolo qua E quindi questa parte mi è piaciuta moltissimo perché non mi ha fatto neanche un graffio L'ho colpito e l'ho ucciso subito subito Quindi una volta ucciso il primo cavaliere dovete uccidere un altro Quindi non solo vi darà una pietra da forgiatura del drago antico di livello 10 Ma anche il suo vestito è più o meno 188.000 rune E questo è il primo. Ora passiamo al secondo. Molto semplice. Meglio se uso l'arco. Ecco, così. Eh. Lo attiro dalla mia parte. Vieni qua, vieni. Vieni, Colpisco qua, qua, qua, qua. Eh. Liscio, liscio. È un bel colpo. Vabbè, rune, i vestiti e la pietra da forgiatura del drago antico Molto semplice, molto molto semplice Ora un altro posto dove andare è dirigervi alle miniere Però là sotto se volete sconfiggere il boss fate pure Ma tanto la pietra si trova senza sconfiggere il boss Quindi basta farvi un bel giro là sotto, scendere un po' giù E, e prendere la pietra addosso a un cadavere Tutto qua Comunque ve lo dico, ragazzi, qua sotto troverete veramente un sacco di pietre da forgiatura, Sia quelle normali che funere. Ne ho trovata una di livello 9, anzi, due di livello 9 qua sotto, minchia. È una caverna bella, ricca di pietre. Qui invece trovate, cioè, direttamente una saetta, quindi... Una runa, quindi, una saetta runica. Attimo, che farmo. Vada quello, va da quello. Cioè, guarda quello. Parum, parum, parum. <ride> Adesso vi faccio vedere dove trovare anche la seconda pietra del drago antico. Proprio lì, eccola qua, addosso un cadavere. Eccola qui, pietra da forgiatura del drago antico. Ora, ultimo posto dove cercare un momento che mi libero di questo tizio. Un attimo che prendo anche altre pietre Eccola qua, quella di livello 8 Ok, un altro posto dove cercare è qui alla neve Dove sta il gigante di fuoco Proprio qua in questo punto Dirigetevi in questa zona Proprio lì dove sta il corvo sì, Quindi se vedete questo mega uccello enorme sulla collina Entrate qua dentro Troverete sicuramente un'altra pietra da forgiatura del drago antico Un'altra cosa ragazzi, piccolo extra, una piccola sorpresina Dirigetevi sempre in questo posto dove sta il carro che sta passando Dove abbiamo trovato le prime pietre C'è cioè la prima pietra dove abbiamo sconfitto il Cavaliero Oscuro Qui ci sarà l'invasione di Anastasia Eccola qua, ci gioco un po' Voglio provare a fare una cosa con lei eh, dobbiamo un po' imparare con lo scudo, eh. Perché una volta sconfitta. Adesso vi faccio vedere cosa ci darà. Se questa vuole crepare. Se no è troppo semplice con la katana, eh. Troppo semplice. Perfetto, una volta sconfitta. Ecco cosa ci darà la pietra, forse tu, Fonere del drago antico molto semplice quindi adesso non mi resta che andare un attimo alla tavola rotonda perché devo potenziare le mie armi quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao